Oh, benvenuto sul mio canale. Hai bisogno di un sito web, giusto? Sei a Monopoli, sei a Bari o sei comunque nelle province di Bari e Brindisi? Beh, se sì ti faccio subito una, una domanda, quella che pongo dall'inizio a tutti i miei clienti. Perché vuoi un sito web? Le risposte possono essere due. La risposta A è per farmi trovare, per avere più clienti, per migliorare la mia immagine. La risposta B invece è perché ce l'hanno tutti, perché non posso non averlo. Beh, se hai risposto A, puoi tranquillamente continuare a vedere questo video perché sono certo che ti sorprenderò e probabilmente ti farò anche risparmiare un po' di soldini. Se invece hai risposto B, eh, puoi tranquillamente cliccare Mi piace, che è quel pulsante con il pollice in alto che si trova eh, in basso sotto, sotto lo schermo. Eh, e poi magari torna su Google e cerca qualcun altro perché eh, probabilmente non hai bisogno di me. Allora abbiamo detto, eh, vuoi un sito e vuoi un sito affinché la gente ti trovi, affinché eh, tu possa trovare nuovi clienti, affinché la tua immagine migliori, giusto? Allora, la mia domanda a questo punto è, chi ti ha detto che hai bisogno di un sito web? Te l'ha detto un esperto? Eh, beh, allora, io ti dico subito che non hai bisogno di un sito web, hai bisogno di una strategia web. Strategia web che spesso non è più cara di un sito web. Anzi, spesso è più economica, spesso costa meno. Sicuramente è sempre più efficace di un sito web. Bene, ma a questo punto ti chiederai, che cos'è una strategia web? È soltanto un modo diverso di chiamare sito web? no, assolutamente eh, il sito è soltanto una parte di una strategia web o meglio può essere una parte non è neanche detto che sia una parte che debba essere una parte e se il sito web fa parte della strategia web deve essere fatto in un certo modo se no non ha senso allora eh, ragioniamo eh, se il mio obiettivo è quello di farmi trovare, il sito deve essere fatto a questo scopo e ti assicuro che nel 99% dei casi non lo è, perché eh, nel 99% dei casi è fatto da un informatico o da un grafico e quindi non da un esperto di marketing che non hanno le competenze per raggiungere questo obiettivo. Magari faranno un sito bellissimo ma che eh, poi alla fine non è visto da nessuno e che ci serve soltanto, e succede sempre così, per poterci scrivere il nostro www nel nostro bigliettino da visita, niente di più il sito web è soltanto uno degli strumenti di una strategia web e questo appunto l'abbiamo capito ma quali sono gli altri strumenti? allora ci sono quelli che conoscono tutti tipo facebook, tipo google, tipo le mappe, tipo youtube eccetera eccetera e poi ci sono altri strumenti che conoscono soltanto gli esperti e che hanno ognuna delle sue peculiarità naturalmente non li dobbiamo usare tutti quali dobbiamo usare? E a questo scopo intervengo io è qui che serve l'esperto web per analizzare quelli che sono eh, i tuoi obiettivi, quelle che sono le tue esigenze e cercare di individuare il mix di strumenti giusti per raggiungere gli obiettivi. E il sito web? Allora, il sito web fa parte di questi strumenti? Non lo so, vediamolo, non ho la bacchetta magica, dobbiamo parlarne, devo capire quali sono le caratteristiche della tua attività, quali sono le tue reali esigenze e quindi capire se il sito web serve. Ma facciamolo, facciamolo soltanto se è necessario, non perché lo devo avere. Utilizziamo gli strumenti e sono tanti che il web ci mette a disposizione. Magari ti farò risparmiare anche un bel eh, po' di soldini perché il sito web è la cosa che costa di più. Comunque se lo facciamo te lo faccio io, te lo faccio io perché il sito web deve essere fatto in una certa maniera eh, e il 99% dei siti non è fatto così, l'abbiamo già detto prima. Ok, domandona, come faccio a farmi trovare senza un sito web? Risposta, sei arrivato su questo video, no, come ci sei arrivato su questo video? Io non ho certo un sito web, mm? basta una strategia precisa, compiuta, che funzioni. Allora, se sei di Bari, sei di Monopoli o comunque in generale sei delle province di Bari e di Brindisi puoi contattarmi eh, utilizzando il, il pulsante che vedi qui, eh, oppure scrivere semplicemente un commento nel box eh, qui sotto. Mi attendo naturalmente che tu clicchi sul pulsantino con il pollice eh, che c'è eh, giù nella, nella parte eh, sottostante allo schermo per esprimere apprezzamento eh, su questo eh, video. Comunque non esitare a contattarmi perché veramente si può fare tanto anche con poco.